Io ho scelto il nome di Laila perché quando tu entravi nella clandestinità e il rapporto tra i clandestini, anche se eri a Reggio e operavi, eh, come dire... Con gli amici eri, ero anita, ma con i partigiani, cioè quelli che operavano nella clandestinità, alle volte anche persone che non conoscevi, no? che vedevi per la prima volta, ti conosceva con il nome di Laila. Perché il, il nome... Eh, di combattente, cioè il soprannome che ti, ti era data, ti permetteva una maggiore salvezza. In quanto se uno veniva arrestato, tanti si sono salvati in questo modo eh, e quello sotto tortura parlava, dava il nome che tu gli avevi dato, ma non ti, che, non era il tuo, che non era il tuo nome. Io avevo sentito il nome di Laila perché io, siccome leggevo molto, avevo letto un libro eh, sugli azzecchi, no? dove una principessa, una donna, eh, il cui eh, fidanzato o marito era un, eh, una figura di primo piano, cioè era un principe azzeco, era comandante di una formazione che combatteva contro gli spagnoli, era caduta, caduto, era stato ucciso e lei aveva preso il suo posto. Per cui era il primo nome di donna combattente, per me era giusto avere quel nome, era una combattente per cui mi ero adeguata a quello, nome, a quello che faceva.